Caffè Borbone è magica emozione. È l'incontro ideale tra piacere e gusto. Il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione è pura armonia. Il suo gusto è unico, il suo aroma è inconfondibile. E ha dentro tutta la magia di Napoli. Caffè Borbone, magica emozione. Provalo con la tua macchinetta.